Cari Sirmionesi, mi presento, sono la dottoressa Emanuela Prati, ho 60 anni e vivo a Rovizza. Sono medico, ho lavorato per oltre 30 anni in ospedali della provincia di Brescia e Verona, da qualche anno mi dedico alla libera professione, una scelta che mi permette di avere tempo disponibile che oggi desidero mettere al servizio della comunità. Per questo ho deciso di raccogliere l'invito di tanti concittadini, e di candidarmi alla carica di sindaco di Sirmione con la lista civica Uniti per Sirmione. Ho sempre lavorato rispettando il giuramento di Ippocrate, il quale impone al medico di prestare servizio al paziente senza fare distinzione di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale o ideologia politica ed è mia ferma intenzione rispettarlo anche nell'attività politica. Sirmione è un luogo magico, ma rischia di perdere la sua identità. Per questo voglio difendere un modello di sostenibilità che ha portato Sirmione ad essere uno dei borghi più belli d'Italia, ma che oggi fatica a vincere la sfida del turismo mordi e fuggi. Voglio valorizzare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico di cui Sirmione è ricca, un'identità da tramandare ai nostri figli e nipoti. Voglio porre maggiore attenzione alle situazioni di fragilità e solitudine, sostenendo le, re le realtà sirmionesi che fanno della solidarietà la loro missione. Credo che con il mio impegno, insieme alla squadra e a tutti i miei sostenitori, si possano ottenere grandi risultati. C'è molto da fare per migliorare Siermione e penso che per farlo servano energie nuove. Uniti difenderemo un modello che ha fatto dell'accoglienza uno stile di vita e che è la chiave del successo della nostra comunità. Proprio per questo, apertura e dialogo saranno alle basi del mio impegno per Siermione, con la capacità di guardare i problemi e di trovare insieme le soluzioni perché la politica non deve essere fatta solo di parole, ma deve essere un'azione concreta per rispondere alle sfide del nostro tempo, riconsegnando la fiducia verso il futuro, soprattutto ai nostri giovani. Questo è quello che vogliamo fare. Ovviamente il vostro sostegno sarà fondamentale sin da adesso, quindi conto su di voi e voi sapete da oggi che potete contare su di me. Buona Pasqua a tutti.